Buongiorno ragazzi Benultimo giorno della settimana scolastica Anastasia Dove sei? Non ti vedo Allora io e Anastasia abbiamo deciso che oggi In pausa pranzo dove andiamo amore? Dove andiamo? A mangiare al ristorante cinese Vanessina vuoi venire anche tu? No. Sei sicura? Sì Ok quindi Anastasia ci vediamo alle 12.30 E andiamo a fare la pappa dai cinesi Va bene? Buona scuola a tutti! Ciao! Later! Bentornata, amore! Ciao! Dove sei? Io ho una fame micidiale. Tu? Anche tu? Sì! Sei contenta che andiamo fuori a pranzo? Sì! Eh, mi dispiace che Vanessina non è voluta venire poteva venire con noi anche solo oggi lei si diverte a scuola in pausa pranzo perché gioca con i compagni però per un giorno poteva anche venire con noi a mangiare vabbè fa niente vorrà dire che ci mangeremo tutto noi andiamo ho famissima siamo arrivate a far la papona e ho una fame che mi mangio anche te io adesso mi mangio te No amore di qua non si può entrare Prova ma non credo È chiuso Una volta si poteva Adesso non più Spingi? No Andiamo Dai che andiamo a prendere il posto Allora amore Stai già ordinando? Allora <ride> Ti ricordi come, sono come si, si fa? Questo è No questo è solo da bere Allora per eh, ordinare no, è il cibo No bere dove è? è questo il bere Però beh, questi beh. sono i vini Asp Eh dove è? No Per quello che può tu vuoi l'acqua? No, è stata L'estate? Aspetta, eh. Ok, abbiamo trovato le bevande dei bimbi. È stata te. È giusto. Clicca uno. Bravissima. Adesso? Adesso torna indietro. Ah. Sì? Ok. Fatto e io l'acqua. Mangiare... E io? niente, non bevo Chi io. io? l'acqua? Io voglio l'acqua naturale. Questa? Vale, questa? Sì. Sì, se... no, una, una. Ma sei bravissima eh Non ho sbagliato eh, Ero da tre okay. <ride> E adesso ordiniamo da mangiare ok? Mi dici che cosa vuoi? Io voglio fare questo Allora siamo sul cibo di... Eh io cosa voglio? Mi Devo dici? leggere bene amore Adesso interrompiamo un attimo la ripresa okay. Scegliamo il cibo ok? Poi vediamo non voglio questi? Io non. Quelli alla carne? Sì. Allora se vuoi quelli alla carne Diciamo o oh, non li prendiamo? Sì, sì, sì. No no perché poi io quelli alla carne allora, non, far... non li mangio farlo, eh Io non carne non ne, ne, ne mangio, ne ne mangio qui in via, ok. Se andiamo a lavare le manine. Dai, devi andare in bagno. Amore. Ah, dove corri? Ani una dondolatina. Ti spingo. Ma guarda che non siamo alle gioste qui. Mica ti posso spingere dentro il bagno. Lì c'è il bagno. eh, Dai, dai, amore, che arriva da mangiare. Andiamo a lavarci le mani. Ti piace a te questo tavolo? La prossima volta veniamo in tanti e chiediamo il tavolo rotondo, va bene? Devi far pipì? No. Non c'è sapone, guarda, vai nell'altro? ma Oddio, mi dire che anche il sapone c'è solo di sera, come di Shao Mao. No. Ah, devi essere un pochino più forte. <ride> Senti, com'è andata a scuola stamattina? Prima, me bene. prima mezza giornata, bene? Sì. Hai scritto tutto? Sì. Sei stata veloce? Sì guardate amici, che bello che bello questo lavandino la eh? bello e grandissimo. ciao ciao <ride> ma sei sicura? Sì! andiamo a mangiare sì. dai che ci sarà sicuramente qualcosa già a tavola vuoi vedere? scommettiamo? facciamo una scommessa? secondo te c'è da mangiare? No Secondo me sì Sì, c'è la zuppa Ho vinto io Guardala <ride> Ho vinto io Buon appetito Hai visto quanto cibo è arrivato? Eh? Arriva subito mm, Tuoi Signorina Tutto tuo Vuoi assaggiarli con la soia? No? Amore, oh, Te l'ho detto che era bollente Il panino fritto attenta fammi vedere come lo hai infizzato in realtà si usano diversamente le bacchette tipo, eh, tipo ecco brava così <ride> guarda che ti cade perché è troppo caldo io lo so aspetta aspetta mangia il resto si raffreddano ok ce la stai facendo? si sono raffreddati un pochino? Poi arrivano anche quelli al vapore. Mm? Mm -hmm. Sei contenta di essere venuta fuori a pranzo con la mamma? Eh? Come? È la prima volta che siamo solo io e te. È vero, è la prima volta che siamo solo io e te che andiamo a pranzo fuori insieme o a cena. Quindi ti sta piacendo? Lo rifacciamo? Com'è la zuppetta? Mm. Buona amore Buono. brava che ti fa tanto tanto bene mm -hmm. i panini i panini al vapore finalmente sì mm? qual è la cosa che ti sta piacendo di più? tutto questi Sì! Questi? amore tutto quello che hai ordinato vero sono buoni questi panini? sì Dai, amore i baffetti Oppela, nella zuffetta oh. sì. a che punto siamo fammi vedere abbiamo ancora un panino e un pezzetto fritto due panini quasi al vapore e, e tutta la zuffetta la calda sì, le ho già assaggiate. Lo sai che stai mangiando veramente, veramente bene, Anastasia. Hai finito quasi tutta la zuppa. Tutti i panini, quasi. quasi fritti. Complimenti. Avevi tanta fame? Eh? Brava, tesoro. Brava. Più brava di me. Siamo arrivati al dolcino. Cosa hai preso? Questo qui? Il, il gelato al cioccolato. Sei sicura? Ok, dopo dove andiamo? A bere un caffè della nonna? Sì, e poi andiamo a scuola. E poi tu torni a scuola, va bene. Sì. È arrivato il gelatino, amore? Sì. Ma è un pinguino? Sì. Al cioccolato? Sì. Tanto buono? Sì. Così poi andiamo a bere il caffè della nonna e poi ti porto a scuola, eh? Se facciamo in tempo andiamo dalla nonna, altrimenti no. Pinguino, dove è andata Anastasia? Perché non c'è più. Non lo so, non lo so, è Monella, si nasconde sempre, si nasconde. ma dove sei? Cosa ci fai si qua si vicino a me? Tavolo. Sei passata sotto il tavolo? Allora, non vuoi più mangiare il gelato? Perché? perché? Perché è freddo, secondo te il gelato era caldo? Anastasia smettila Sì Credevi che il gelato fosse caldo? Mangia, mangia amore Ananas ah, no, no. in Ma cosa fai? Hai mangiato un gelato e adesso ti mangi le patate? No, io no, io voglio andare se tu hai finito di mangiare. Pranzo finito! Cosa ti ha dato? E che cosa sono? I biscotti della fortuna. I biscotti della fortuna. Per uno per te, e uno per, per, per Vanessa? Si chiamano biscotti fortuna. Perché dentro c'è un bigliettino magico è che fa fare quella cosa dove c'è scritto esatto che succede quella cosa quella dove c'è scritto Esatto. poi succederà si sì, sicuro guarda succederà senti mm. sei stata tua? bene sì. con la mamma hai mangiato bene? Sì. lo rifacciamo allora domani, domani non lo so domani. non tutti i giorni sennò poi ci viene la nausea Tutto a mangiare qua sì. eh? Un domani giorno a settimana, fare, una volta alla qua. settimana lo possiamo fare, ok? Ma domani no. Una giornata no. già piena, domani, ultimo giorno della settimana, finalmente scolastica, eh? <ride> Com'era il balletto? Siamo arrivati da? Nonnina! Dai, citofona! arrivi? no è troppo alto aspettami no Ani si chiude cioè tu non sei normale schiaccia non c'è un pulsante mi hai chiusa fuori Anastasia sei arrivato non c'è un pulsante da qualche parte schiaccia non succede niente schiaccia Anastasia non succede niente, guarda che devi andare a scuola, schiaccia, ma quanto, sei proprio una polla, Ma <ride> sei spaventata eh, di essere rimasta da sola chiusa qua dentro, schiaccia qui ma polletta, sei... no quello sotto Anastasia, que... sì Madonna, ti sei spaventato! Eh? ma certo, c'è cioè un pulsante attaccato alla maniglia, quale vuoi che sia? Sarà la porta che si aprirà? E da dove siamo entrati noi? Da qua! E da dove usciamo? Da qui! Yeah. Ancora! Hai digerito il cibo? No, non Eccoci! Nonna! Elisa! Ciao Ani ah, è quasi ora di andare, stai giocando Cosa hai costruito? Un recinto? Andiamo a scuola? Manca poco eh? Va bene Ciao nonna Nisa, noi andiamo a scuola, vero? Oggi fa freddo eh? Sì, eh, tanto sì. Ciao, no. noi siamo a casa Eh, è eh, quello che si eh. blocca amore ah, Vai, bellissimo questo ascensore Ok, sei pronta per andare a scuola? Sì okay. Dai poi ci vediamo alle 4 quando esce anche Vanessa così gli regaliamo il biscotto della fortuna, va bene? Allora, tesoro, siamo davanti alla scuola. E. Sì, c'è un tuo compagno che anche lui sta aspettando che aprono il cancello. Ci vediamo alle 4 e mezza. Però non dire niente a Vanessa se la vedi che le regaliamo il biscotto della fortuna, va bene? Mm? A dopo, buona giornata hours later. Oggi è stata una giornata super divertente con Anastasia Soprattutto quando è rimasta chiusa nell'androne di casa dei miei genitori Adesso stanno per uscire da scuola, sia Anastasia che Vanessa E diamo il super regalo alla Vanessina Bentornata amore e ben ritrovata Allora guarda, non sta più nella pelle Ti abbiamo portato un pensierino dai cinesi Cos'è? Il, il biscotto della fortuna allora oggi siamo andati dai cinesi abbiamo mangiato poi siamo andati a bere il caffè dalla nonna Elisa e Anastasia è riuscita a chiudersi nell'androne delle scale da sola ed era in panico perché mi aveva chiuso fuori e non sapeva più cosa fare allora concludiamo questo video con te amore mio il video è finito iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao, ciao. al video di domani